la cosa che mi è, mi è piaciuta molto quando ho studiato questi filtri è stata la resistenza allo schiacciamento una cosa che poi potreste avere, un problema che potreste avere incontrare lungo il tragitto è il andare a sostituire dei filtri APA su una cappa biologica o di sicurezza biologica e avere un filtro che è rotto ovviamente questo qua è un po' un'esagerazione cioè si vede proprio un buco che è stato schiacciato con un dito e quindi ovviamente si vede però immaginiamo le microlesioni, le microlesioni voi non, non riuscite a vedere, sono impercettibili. Infatti un mio grande consiglio, anche se non è chiesto dalla norma, è quello di, una volta sostituiti i filtri, fare le verifiche con il contaparticelle, facendo leak e integrity test e scansioni di tutto il filtro, di tutta la superficie. Perché? Perché anche se il filtro è nuovo, ve lo dico per esperienza, mi è capitato forse tre volte eh, in tanti anni, di migliaia e migliaia di filtri, però mi è capitato quindi eh, di andare a sostituire filtri che erano nuovi, certificati, performanti e tutto il resto di buona qualità, ma erano micro lesionati. E quindi se eh, si fanno le canoniche prove, non so adesso voi, su quanti punti voi fate le verifiche sui filtri EPA? Eh, eh, 4, 8, 7, eh, 12 verifiche a... Eh, eh. Sul piano di lavoro, 12 punti. fate 12 punti sul piano di lavoro con il vostro strumento da 2 litri e 8, ora al di là che campioni 2 litri e 8 o campioni 28 e 4 50 litri o 100 litri, la sezione dell'aspirazione, diciamo, del, del campionatore è sempre piccola, è sempre molto ristretta. No? Quindi, da questo punto di vista, ovviamente, essendo un flusso laminare verticale, sul piano di lavoro in downflow, L'aria che cattura lo strumento è semplicemente quella piccola porzione di aria che scende verso il basso. Quindi, che io faccia 12 punti, ne faccia 3, 6, 9 o 40, poco cambia. Nel senso che non riuscirò mai ad avere al 100% la certezza che fisicamente ho, eh, non ho micro lesioni su tutto quanto il piano filtrante. Quindi, l'unico modo che avete è quello post che vi consiglio anche se il cliente non ve lo paga ma per vostra sicurezza e garanzia perché se esce fuori qualche cosa almeno siete sicuri perché avete fatto questa prova è fare una scansione tutta quanta intorno perimetrale per vedere le guarnizioni se sono attenute e se il filtro è stato messo bene e questo è fondamentale e una scansione interna in downflow su tutto quanto la, la superficie del filtro così che vi potete rendere conto se c'è una microlesione o non c'è una microlesione